No, cioè, io inizierei la live così. Cioè, il mio pigiama è super sexy. Ragazzi, ma che volete di più? Una donna con la pantera rosa? Ciao! Ciao amici! Allora, sono struccata. <ride> Sappiatelo, cioè, orribile. Ciao, ciao! Me l'avete richiesto voi? Non so chi. Mi ha mandato un tweet prima. Ah, li fai una live! E allora facciamo la live! Yeah! Ciao! Madonna ma non si vede di nuovo ragazzi, ma non funziona Periscope, lo sapete, è incredibile. E comunque per chi mi vede, perché non tutti mi vedono, per chi mi vede, ciao a tutti di nuovo. E come va? Cosa fate di bello? Me l'hai chiesto su Twitter? Allora grazie a te, ciao tesoro, me l'hai chiesto allora lo faccio. Sì, sono ancora qua, però sto organizzandomi perché verrò a Milano, quindi insomma... Ciao. ciao! Silvia, ciao a tutti. Cosa fate di bello stasera? Cosa fate? Mangiate sul divano. Uh! Ti segue Michele. No, ragazzi, top of the top proprio. <ride> Hai comprato la melanzana, ma oh, ragazzi, ma veramente, ma quindi veramente sabato mi portate le melanzane? Aiuto. Ciao Alice. Studio storia dell'arte. A me mi stava sulle palle da storia dell'arte. Pensate, e ho fatto il liceo artistico. Uh, <ride> grande genio. Ciao a tutti, ciao, certo che mi ricordo Maddi di te ovviamente, ma di Neve invece era Maddi Nave, va bene. Ok, ciao Valeria e Daniele, ciao, oddio il cognome non riuscirò mai, ecco ho fatto una volta a, leg tempo a leggerlo, le melanzane toppa la grande. No, dai, hai litigato con tuo papà. Capita, capita di litigare con i suoi con i genitori. Ci sta, farete pace prestissimo, non ti stare a preoccupare. Davvero, vai tranquilla, non ti stare a angosciare troppo. Capita, assolutamente. Oh, ti stai struccando? Brava, bravissima. Ali, ah, mi devo mandare un messaggio privato per. <coughs> non ho letto, cacchio. Ci vediamo il 3. Sì, vediamoci il 3. Allora, io intanto mi sdraio un attimo. E, sì ci vediamo assolutamente il 3 Non vedo l'ora veramente Ciao Teresa Ti sei fidanzata grande Top bellissima qualcosa Ciao Chiara Ciao a tutti Dai dai, Convincili a farti, venire, a farti portare a Milano Ciao ragazzi oddio Non riesco a vedere tutte quelle persone che vogliono essere salutate Però è come se vi salutassi tutti Ciao Noemi Ciao a tutti sì, mi ricordo che se quella si Siracusa, ma io non ci posso fare niente, non sono nell'organizzazione di Michele. Ho usato a scuola la cosa delle melanzane e fa troppe figuracce. Eh beh, lo so bene cosa si prova, guarda. <ride> Assolutamente. A Bari ci vieni? Eh, allora, a Bari ci sono venuta 4-5 mesi fa, ho fatto l'incontro a Bari. Ciao Trento! Vieni da Reggio Emilia, top! top, bravissima, uè melanzane a go go, ragazzi c'ho anche, anche le lenzuola, vedete viola, è destino, è destino, io e le melanzane, moriremo assieme, tipo, allora, um, se è il contrario, ah scusami, allora forse lo tenevo troppo, scusami, <ride> perdonatemi, per mi alzo, anzi, facciamo cosa meglio, io sono attaccata al wifi perché funzioni, anch'io ragazzi, cioè non mi funziona periscope, non so come mai, quindi vabbè, hai. Ah, I, I Grande, hai detto come si fa a far passare il singhiozzo? Bravissima, alla grande, funzionerà! Salveremo il mondo, ragazzi. Cosa c'entrano le melanzane? Eh, non la sai la storia delle melanzane preservativi? Eh, vedi, vedi, vedi tutti che mi inventano melanzane everywhere. Perché loro lo sanno. Lo sanno e mi credono e lo stesso Michele e la stessa potta che mi prendevano in giro nella live, se voi avete visto la live su Periscope di Michele, lo saprete questa cosa, vi assicuro, vi assicuro, hanno, adesso ci credono anche loro, assolutamente, vai controlla la pizza, vuoi vedere il pigiama? Certo, l'ho fatto vedere prima, guarda, super sexy, della Pantera Rosa, non vedrete niente perché ci sono tutti i messaggi, eh, quanto sono sexy, vedete? Ma le donne, le donne sexy veramente, E in più c'ho anche i pantaloni con le ghiande, ragazzi, quando una persona è sexy dentro, ma, cioè, ma che gli fate, ma cosa gli fate? Fico, vero è bellissimo, è eh? simpaticissimo, fa freddissimo quasi, poi fa parecchio freddo, sì, un pigiama con le melanzane. Vai, no ragazzi, io sono troppo curiosa di vedere cosa mi portate sabato. Allora, alcune di voi mi hanno detto, alcune vabbè mi portano le melanzane proprio, ok. Altre vi portano tipo eh, la maglietta con disegnato sopra, hashtag Alice le melanzane o le magliette, le magliette con tutte le melanzane sopra. <ride> Viene in Umbria, non lo so, per adesso non ce ne di date, però appena so qualcosa ve lo dico assolutamente. Seguitemi sui vari social perché vi dico tutto quanto io faccio disegno delle melanzane, no ragazzi veramente morirò dal ridere, sappiate, cioè, io, io poi, io, allora sappiate questo, io sono dalla lacrima facile, sono dalla lacrima molto facile con le persone che mi seguono, con i film non tanto, ma, e i cartoni, ma con le persone sì, quindi, sta, non fate cose troppo... Commoventi, come si dice perché se no io mi metto a piangere, tipo e quindi è bruttissima e poi Michele mi prenderà in giro per tutta la vita. Ok? Grazie, salvatemi, vi prego. Oh mia, aspettate a casa e ti preparo le melanzane. Vai, alla grande, vieni a Roma! Sì, organizzerò prestissimo per venire a Roma, davvero. Oh Alice, un'altra Alice, ciao tesoro, ciao. E vabbè, nulla, non vi volevo dire niente di particolare visto che me l'avevate chiesta a voi. Mi hai appena vista la tv nella pubblicità di Max Factor. Sì, bene, sono io, sono io. Visto che ve lo chiedete, ve lo chiedete in tantissimi. Sì, mi vedi nella pubblicità del fondotinta, davvero. <ride> Mamma mia. Vieni a Rimini. Ma ragazzi, ma a Rimini? Io, Michele, Sofia, c'eravamo due settimane fa. Sì, all'incirca. Che, che, che fine avete fatto? Perché non siete venuti? Vabbè, ragazzi. Alice, ho scritto l'email e l'ha ricevuta. Quale mail? Oddio. L'avete visto il video di oggi? Oh grazie tesoro, grazie! Era un video soltanto chiacchiericcio, eh? non è che volevo fare niente di, di, di particolare. C'è una tua amica X-Factor, davvero? Beh, ma allora ci conosciamo, sicuro ci a fare le interviste. Non lo posso dire. Wow. Va bene, poi non avete sentito niente. Ok. E come non ti arrivano le notifiche delle tue live? Ma perché? Vabbè. Comunque, organizzeremo, organizzeremo... Ah, c'eri, ok, perfetto. Allora, adesso, in realtà, il video, il video che ho caricato oggi su Alice Le Codri è un video molto chiacchiericcio, solo per ricominciare dopo le vacanze, perché io mi ero un po' fermata, così. E, e io spero che mi seguiate, nel senso, perché onestamente tutti voi, tutte le persone che mi seguono così, a me mi stanno veramente, mi, è proprio speciale come cosa, quindi siccome mi state facendo veramente rivenire, voglia di far video così, quindi spero veramente che voi ci siate. E quindi nulla, sono contentissima. Spero di vedervi. Ah, non sai cosa c'entrano le melanzane, Maria? Allora te lo racconto velocissima, poi chiuderò live perché è tardi. Allora, ti spiego, Maria. Ascoltami, per fa allora è, su è successo così: una sera io con Pot e Michele Bravi stavamo andando a vedere Inside Out il film eravamo in macchina e abbiamo iniziato a parlare un attimo così d'amblè eh, del singhiozzo e io ho detto oh ragazzi voi non avete idea io ho un metodo fantasmagorico per far passare il singhiozzo semplicemente quando avete il singhiozzo dovete pensare ve l'assicuro che è così io te lo giuro Maria funziona dovete pensare ad avere una melanzana e infilare il preservativo nella, sulla melanzana ma veramente lo devi fare lo devi veramente pensare focussare in mente bene bene, eh. quando l'avete focussata bene questa cosa, quindi siete sicuri, eh? ricominciate a pensare a quello che volete e il singhiozzo non c'è più e ve lo giuro che funziona, funziona e a chi non funziona è perché non lo pensa veramente. È rimasta un po' di shock, è normale, è normale, lo capisco, ma funziona, ve lo giuro. Provate, Maria, prova, perché vedrai, è un metodo rivoluzionario e salviamo il mondo con questo metodo. Siamo anche finiti in tendenza su Twitter, ma che volete di più dalla vita? Vabbè. Ciao, tesoro! Ah, no, EG, no, EG e D, non mi ricordo, non ho letto bene. Ragazzi... Io ho letto te Breaking Bad, Breaking Bad tutta la vita ragazzi, va bene, ragazzi io scappo e allora vi mando un grande grande grande bacio e ci vediamo tutti il tre il 3A dall'Alcatraz e se non avete visto il video andate a vedere il video di oggi perché vi spiego un po' di cose e basta, ci vediamo poi domani insomma nelle live che facciamo se avete richieste, cose varie, ma twittatemi tanto io twi leggo tutto, quindi non vi preoccupate, twittatemi, chiedetemi e ci sentiamo su Twitter, su Snapchat su Snapchat, è carinissimo e va bene, basta, vi mando un bacione ciao ragazzi, ciao